caco e cocco oh. si chiama mukbang perché esalta i sapori beh perfetto ha ah, fatto la crosticina fuori Nell'ultimo periodo ovviamente non poteva mancare la torta di kaki sfrutterò il connubio perfetto che ho scoperto tra caco e cocco che è una combinazione strapitosa, e quindi faremo una torta di cacchi e cocco yesa quindi qui abbiamo giusto un pochino di cacchi quelle che abbiamo raccolto dal mio orto e inizio raccogliendo la polpa <ride> eh, oh. non, nulla deve andare sprecato ho raccolto 250 grammi di polpa di cacco e adesso la frullo per bene per rendere tutto omogeneo. Il frullatore non va ottimo mm. più o meno se avete un frullatore un po' migliore ma usatelo composto adesso aggiungiamo gli altri ingredienti liquidi, quindi un uovo. E ragazzi, non la posso fare rompere le uovo. Uovo, uh, no gusci grazie, ok. Poi, questo rimasuglio di albume. Peso perché voglio scrivervi la ricetta, ma in realtà me la sto inventando sul momento, anzi me la devo scrivere. Gli e la pena non funziona. Poi aggiungiamo del latte, io ho questo qua di soia, diamo una bella frullatina. Qui a Padova ragazzi, ho la frusta elettrica, così non mi devo spaccare le braccia. ok. Adesso aggiungiamo un pizzico di sale, che me l'ero dimenticato, io utilizzo sempre il sale nelle preparazioni sal dolci perché esalta i sapori, non troppo se no diventa salato. Adesso si passa agli ingredienti solidi. 100 g di farina di cocco, 100 g di farina di avena e finiamo con 50 g di cocco rapé. Cocco rapè e farina di cocco sono due cose diverse. Il cocco rapè è questo qua in scaglie, mentre la farina di cocco è quella di prima che è quella impalpabile, che è proprio farina a farina. Tadam! Basta, direi che è abbastanza cocconattosa, no? no, sì, sì, sì, sì. E ora il forno è tutto. Aggiungo piano piano dell'acqua. Ehi, hey, donna creativa! Vuoi mm. andare a comprare il limone dopo? Sì, nel pomeriggio, anche se io devo fare, ti <ride> fai e donna creativa Sto. torta di cacchi e cocco c'è un profumo eh aspetta ok e adesso finisco aggiungendo la bustina di idrolitina una intera nell'acqua che come vedete già partita, è già partita e la incorporo continuo ad aggiungere acqua finché non raggiungo una consistenza come questa non vi dico quanta acqua perché dipende dal tipo di farina che utilizzate, soprattutto se non utilizzate la farina di cocco perché è quella che assorbe tantissima acqua, magari ve ne servirà di meno. Ovviamente tutte le mie ricette potete adattarle a vostro piacimento ma soprattutto rispetto a ciò che avete in cucina. Quindi questa è la consistenza dell'impasto, quindi molto molle. Andiamo a metterla nella tortiera. Utilizzo questa a cerniera. Mamma, mi fai vedere il trucchetto della tortiera cerniera. della carta... carta da forno quadrato. Mi fai vedere il sì, trucchetto della carta da forno tonda. Subito. Vai. Lo piega a metà per lungo. Ancora metà. Perché questo? Adesso. Puoi parlare mamma? Ah, Poi dopo lo ricordi? <ride> e siamo a posto, dammi la forbice. Ah ok. In Quindi 8. fa un conetto. Si va in modo da vedere. Ok cosa? Da vedere dove finisce tutta l'orlatura okay. allora mi metto così. So ma è grande così ah, ci beh, sta? Ma dopo caso mai la taglio ancora. E gli dai un po' il tonda. Ma adesso sei eccessiva Beh, è perfetto! È perfetto! Sì, esattamente! È perfetto. Grande madre! Grazie! Okay. Che influenza che ti rimama Fashions quindi allora no ragazzi mmm okay. mm, che profumo Adesso la sbatto un attimo per farlo andare fino in fondo e la metto in forno a 180 gradi, 40 minuti, 50 minuti, poi ve lo dico. Devo aprire il forno prima. Voilà, ciao amica, ciao, ciao ciao, cucina bene grazie. Ta ta ta ta. guardate che crosticina che ha fatto l'ho lasciata cuocere tantissimo tipo un'oretta 180 gradi ha fatto la crosticina fuori e dentro sembra bella morbida e forse a tratti bagnata adesso voglio lasciarla raffreddare voglio che si rapprenda un pochino e poi passiamo al taglio ma dal profumo e dall'aspetto sembra strepitosa, strepitosa yes. È giunto il momento del taglio e dell'assaggio mm. Bella densa e bagnata come piace a me Sono E eh, devono godersela anche loro No, ma mm. <ride> no, lui non c'è verso, ogni volta che siamo fuori va, mangiamoli insieme ma che pensi? Poi? io davanti ho un pezzo di torta non posso mangiare è eh. caduta! ottima buona buona buona buona davvero leggera si sente il cocco allora, il cocco si sente tantissimo sono forse i cacchi che non si sento tantissimo però mm. Vabbè. Buono. Invece lo smart working, smart eating, questo? No. Ah. Si chiama mukbang. Esiste? Che senso? Esiste, sono gente che si fa il video mentre mangia e parla. E la gente li guarda mangiare essenzialmente. Ma si può parlare con la bocca aperta? No. Quindi non so quanto okay. parla, in realtà forse sta anche zitto e non parla. E tu li guardi mentre mai, come mangiare? come mangiare con qualcuno. Beh, non lo facciamo. Buona, davvero buona. Però secondo me fa tutto il coccorapè, che lo senti sotto i denti. Sì, mm. sì. Dopo averla provata ieri per merenda, la sto provando oggi a colazione, l'ho stratificata con yogurt greco e messo sopra la mia salsina al cacao, perché il caco e il cacao stanno molto bene insieme, ragazzi, bomba, bomba!